Sì, buongiorno a tutti, colgo l'occasione di intervenire anche a Valle dell'assessore Montuori riprendendo le considerazioni finali che ha presentato, voglio dire quello di avere una città che abbia eh, uno standard di vita migliore, quindi che sia ispirata ai criteri della eh, sostenibilità. Per cui eh, mi riaggancio oh, perfettamente a questa... Sì, mi raggancio perfettamente a questa ultima eh, osservazione dicendo che è evidente che anche per Roma Capitale dobbiamo recuperare un disegno di città che possa renderla effettivamente nel futuro una città a misura d'uomo in qualche modo che, in cui i, tutti i cittadini e tutti i fruitori della città possano utilizzare efficacemente eh, i servizi e le opportunità offerte dalla città stessa e quindi che di fatto... Eh, gli standard di vita possono essere quindi adeguati a, a, a quelli che sono anche eh, i servizi offerti nelle altre capitali europee. Ecco, dal punto di vista delle infrastrutture, quello che posso dirvi è che, eh, come noto a tutti, la situazione di partenza è certamente una situazione abbastanza eh, critica, ma per tutta una serie di motivazioni legate alla storia, alle scelte effettuate nel passato, ma anche evidentemente alla caratteristica intrinseca di una città come Roma, con un sottosuolo, come sappiamo, ricco di archeologia e quindi di, di un patrimonio storico, chiaramente non, eh, non presente in altre eh, realtà a livello mondiale. Ecco, ostante questo noi eh, come eh, Giunta Raggi abbiamo deciso quest'anno di stanziare ben 430 milioni di euro per le infrastrutture per la mobilità. Tra questi importi evidentemente ci sono anche delle opere che riguardano certamente anche la periferia. Vi faccio un esempio, abbiamo recuperato il progetto dei corridoi filoviari della parte dell'Eur, quindi parliamo di Eurtor Pagnotta e Eurtor Decenci, corridoi cui lavori erano bloccati da, da molto tempo per problemi legati all'appalto e lavori che erano iniziati ormai quasi dieci anni fa. Quindi diciamo, il primo obiettivo è stato quello di recuperare l'esistente e di dare un nuovo impulso a delle opere che sicuramente servono per eh, accorciare le distanze tra centro e periferia e su questi corridoi insomma, stiamo oh, concentrando le forze. Tra l'altro il corridoio Torpagnotta presumibilmente dovrebbe essere terminato entro oh, il settembre del 2018, quindi questo sarà un ottimo intervento. Altre risorse sono state destinate anche al miglioramento dei servizi eh, metropolitana, parlo alle risorse dedicate al rafforzamento e all'ammodernamento del deposito Magliana, che è uno dei depositi in cui i treni della metro B transitano quotidianamente e in cui viene fatta manutenzione. Questo era un passaggio fondamentale soprattutto per quanto riguarda il tema dell'elettrificazione perché quindi consente evidentemente di eh, far transitare i treni in maniera più veloce e in maniera anche più sicura sull'intera tratta, quindi assicurando quei collegamenti eh, che evidentemente sono oh, caratterizzati dalle fermate della, della metro B. Un altro eh, intervento importante riguarda evidentemente anche la Metro C, eh, stiamo portando avanti con grande forza, abbiamo dato nuova accelerazione al completamento dei lavori della stazione Metro di San Giovanni, la cui apertura è prevista eh, entro fine anno, ecco, questa apertura sarà molto importante per le periferie perché eh, vi ricordo che Metro C ha il capolinea a Pantano che è una zona di Roma che è anche ben oltre il raccordo anulare e che eh, va quindi a coprire una zona della città che è particolarmente eh, popolata ma che anche, insomma, ha necessitato Oggettive di, eh, di spostamento. Oltre questo, posso anche dirvi che eh, abbiamo anche messo sul campo una nuova progettazione e che riguarderà evidentemente anche le periferie attraverso il piano urbano della mobilità sostenibile, che è in corso eh, di redazione. Ecco, questo sarà un piano importante perché andrà a eh, in, in identificare alcuni progetti per la eh, città del futuro su diversi fronti, il fronte della logistica, del trasporto pubblico locale, ma anche degli interventi legati a una mobilità più accessibile e inclusiva nonché l'identificazione di una eh, mappa di corsie ciclabili e di aree pedonali. Evidentemente noi eh, ci teniamo profondamente e abbiamo già chiesto la collaborazione dei municipi, soprattutto quelli di Cinta, quelli più periferici che diano un contributo fattivo rispetto a quelle che sono le esigenze eh, del territorio, quindi l'idea è proprio di eh, tracciare un piano di intermodalità che possa quindi includere tutti, soprattutto dare eh, un segnale importante eh, dalle parti, nelle parti più periferiche ma questo risponde in realtà anche alle esigenze di spostamenti, sappiamo tutti eh, i fenomeni di sprawling urbano che eh, abbiamo anche sperimentato noi come Roma Capitale negli ultimi anni e che quindi ha dettato nuove esigenze di mobilità. Lo ricordava prima la sindaca, eh, sulla carta abbiamo 2.900 abitanti qui a Roma ma poi nella realtà i, i, gli utilizzatori della città sono son ben più numerosi e evidentemente vengono anche dal bacino eh, prossimo a Roma Capitale. Ecco, eh, ciò detto, eh, tra, accanto al PUMS abbiamo anche fatto una serie di selezioni di opere infrastrutturali che per noi eh, abbiamo ritenuto invarianti, quindi che sicuramente saranno contenute all'interno del PUMS e tra queste abbiamo dato una grande priorità anche a opere eh, che destinate alla connessione periferia-centro. Vi ricordo ad esempio, non so, il prolungamento della metro B1 da eh, Conca d'Orof una Farotta, quindi questo per agevolare i collegamenti della parte più est della città, che come sapete è stata anche frutto negli ultimi anni di un un'insegnazione di abitativo abbastanza importante, quindi di un'attività di costruzione edilizia abbastanza importante. Vi parlo anche dei tram di connessione che, che stiamo già progettando, eh, che andranno a unire anche delle parti periferiche. Ricordo oh, non so, il tram su Palmino Togliatti, quindi, che andrà a uh, unire eh, la parte di Via Tuscolana, no, per intenderci, fino alla metro di Ponte Mammolo. Nonché anche il progetto Funivia che come sapete è un progetto che andrà a collegare una parte ultraperiferica della città alla metro Battistini, progetto tra l'altro che ho visto essere stato anche apprezzato e che anche altre città come Milano hanno deciso in qualche modo di verificare l'utilità. Dunque diciamo che questo è risultato un progetto interessante e abbastanza innovativo che ha attirato anche l'attenzione da parte di altre amministrazioni. Accanto a questo è evidente che eh, eh, a questo programma di opere, chiamiamole pesanti, che riguardano il breve ma anche il medio e lungo termine, perché ricordo che il PUMS è un piano con un orizzonte temporale di 5-10 anni circa, posso anche dirvi che stiamo avviando tutta una serie di attività per quanto riguarda il rilancio del trasporto pubblico locale. Ecco Su questo, per quanto concerne il discorso dei bus, i bus di superficie, abbiamo sbloccato tutta una serie di procedure che hanno consentito di portare in città 159 bus che abbiamo chiesto espressamente come indicazione politica adatta a che, di destinare soprattutto alle aree periferiche dove normalmente sono, oh, dun, cioè sono collocati dei, dei, dei mezzi un pochino più anziani se così possiamo dire abbiamo fatto anche un'opera di recupero di altri eh, mezzi pubblici che erano a disposizione dell'amministrazione ma che non erano mai stati utilizzati parlo dei 45 filobus che erano oh, fermi a Torpagnotta ed erano legati all'appalto del corridoio filo filoviario a Torpagnotta eh, come sapete anche oggetto di eh, indagini per presunte eh, tangenti Ecco, questi, questi mezzi che erano fermi da anni in questo deposito periferico della città sono stati messi a disposizione della filovia Nomentana. Che, come sapete, eh, per chi conosce Roma, collega una parte molto periferica della città, la parte est-tufello eh, per intenderci, fino a, a, al centro città, quindi fino alla stazione Termini. Oltre a questo posso dirvi che sono in arrivo un'altra partita di nuovi 15 autobus acquistati con i fondi del giubileo e l'amministrazione per questi già ha specificato di volerli dedicare proprio al sostegno delle linee più periferiche. E sempre per quanto riguarda eh, il trasporto in periferia posso dirvi che eh, stiamo avviando, abbiamo avviato anzi già un tavolo da qualche mese tra Roma Servizi per la Mobilità, che è la nostra agenzia per la mobilità, e, e i municipi per andare a effettuare un lavoro di razionalizzazione del trasporto pubblico nelle parti più periferiche, con eh, particolare anche attenzione alle linee notturne. Questo tipo di aggiornamento negli ultimi anni non era stato più realizzato e quindi di fatto alcune linee, soprattutto ripeto in periferia, non erano adeguate a quelli che sono stati poi gli sviluppi a livello urbano. Quindi, questo, questa attività, chiamiamola di razionalizzazione, di riorganizzazione delle linee periferiche, sta cominciando a dare i suoi frutti e vi porto qualche esempio per chi conosce Roma. In Municipio Nono, ad esempio, abbiamo attivato delle deviazioni e dei cambi di percorso di alcune linee, la 797, la 071, la 708, nonché la 709, in linee dedicate al trasporto studentesco verso Spinaceto, la deviazione dello 048 per consentire a 400 famiglie in emergenza abitativa residenti a Borgo Sorano di poter raggiungere la stazione ferroviaria di Santa Palomba, e per non parlarvi poi anche dello 071 che collega una parte di quel quadrante del nono municipio circa alle stazioni ferroviarie. Ecco, sempre in tema di riorganizzazione delle linee TPL posso anche dirvi che abbiamo istituito una nuova linea circolare, la 052, che sarà in grado, che è già in grado perché l'abbiamo inaugurata a febbraio se non sbaglio, di collegare le zone di Borghesiana Finocchio, quindi anche qui parliamo di zone ultraperiferiche, alla linea C della metropolitana, quindi alla fermata Pantano della metropolitana C. Nonché voglio ricordarvi anche l'attivazione della nuova linea bus 068 che consentirà il collegamento della stazione di Acilia alla spiaggia di Ostia e Castelporziano quindi questo per consentire anche un decongestionamento delle aree più periferiche e dei flussi in uscita verso, verso il litorale e a parte questo posso anche dirvi che il lavoro con i municipi eh, anche con quelli ultraperiferici è stato un lavoro molto attivo non soltanto sulla riorganizzazione del trasporto pubblico locale ma anche eh, come eh, progettazione Posso dirvi che sono stati coinvolti anche loro, come vi ho ricordato prima, nel, nella stesura uh, del PUMS, ma posso anche dirvi che eh, hanno anche presentato una serie di progetti eh, a valere sui fondi eh, comunitari, quindi parliamo in particolar modo dei fondi Horizon 2020. Ecco, uh, dico anche con orgoglio che un progetto del no nel nono municipio ha ricevuto uh, dei finanziamenti proprio uh, nell'ambito di questo progetto nei finanziamenti Horizon 2020 e questo sarà un'attivazione di un processo sperimentali di eh, hub eh, dedicato al bike sharing, un hub multimodale molto innovativo eh, che prevederà quindi una serie di stazioni all'interno di questo nono municipio oh, per verificare eh, l'utenza e per verificare e testare anche in una città come Roma delle nuove, eh, nuove tecnologie. Quindi diciamo In questo, in questo modo Roma si, si rende anche campo per sperimentazione di nuove soluzioni tecnologiche. A tutto questo posso dirvi anche, per non essere troppo prolista, che abbiamo tutta un'altra serie di, eh, di azioni da mettere sul campo. Parlo delle mappe delle piste ciclabili, ve ne cito... Mh, Due tra tutte, la pista ciclabile di via Nomentana, i cui lavori partiranno adesso entro fine agosto, grosso modo, che, che collegherà via Valdala, quindi parliamo anche in questo caso di zona periferica, dopo Monte Montesacro, a, a, al centro città, fondamentalmente a Porta Pia. Nonché voglio anche ricordarvi la pista ciclabile di via Tuscolana. Quella sarà un'occasione di per sé non soltanto per mettere in città mobilità sostenibile e quindi consentire anche alle aree più periferiche di raggiungere attraverso un mezzo come la bicicletta, a più centrali, ma sarà anche un'occasione per riqualificare via Tuscolana. Tutti conoscete diciamo un po' il caos nella gestione di quell'arteria, di quell eh, basato su densità abitativa sicuramente elevata, su o, doppie file o comunque su uno un sviluppo poco, o, poco ordinato eh, di quel quadrante. Ecco, questa sarà un'occasione per ridisegnare la carreggiata e quindi renderla anche più fruibile e anche più sicura, perché qui c'è anche un tema eh, che spesso è stato trascurato, eh, soprattutto nelle periferie, legato alla alla sicurezza stradale, ecco tutti questi interventi si inseriscono anche perfettamente in quest'ottica. Vi dico anche che stiamo predisponendo anche una serie di, eh, abbiamo stanziato risorse, abbiamo progetti pronti adesso da realizzare entro fine anno anche per la messa in sicurezza di alcune fermate bus e pensiline. Soprattutto nelle aree periferiche della città. Vi dico anche che, in termini di sharing mobility, come eh, ricordava prima la sindaca, eh, abbiamo fatto un grande eh, lavoro che ha portato nuove investiture in città. Ma vi dico anche che, come amministrazione, eh, abbiamo voluto, attraverso il car sharing comunale, comunale, implementare nuovi stalli nuove opportunità di utilizzo, soprattutto nelle zone periferiche. Vi parlo, ad esempio, dell'implementazione eh, di nuovi parcheggi, e, e nuovi stalli di sosta, scusate, nel sesto municipio. E a a breve li avvieremo anche in terzo e in quarto. Vi posso anche dire che abbiamo una mappa di corsie preferenziali, l'obiettivo è sempre quello di creare dei percorsi privilegiati per il trasporto pubblico locale in modo da creare migliori connessioni non soltanto in città ma anche tra centro periferia. Un progetto di, che, di, di cui insomma andiamo molto fieri è quello legato anche alla preferenziale Marconi che si inserisce perfettamente anche in un'occasione di riqualificazione di quella, di quella via. Infatti il progetto il progetto che abbiamo sottoposto anche a un questionario eh, alla città prevede proprio una riorganizzazione intera, in Viale Marconi quindi includerà una corsia per, eh, per il trasporto pubblico, una pista ciclabile e una parte più ampia dedicata ai pedoni, questo perfettamente in linea con quelli che sono eh, come dire, gli schemi più efficienti di mobilità. Ecco, oh, ci sono in realtà tutta un'altra serie di, eh, di investimenti che stiamo realizzando anche sui parcheggi di scambio, sappiamo quanto è importante anche eh, eh, migliorare i parcheggi di scambio nelle aree più periferiche per consentire quell'intermodalità necessaria a garantire quindi il eh, transito e l'utilizzo della città, su questo abbiamo anche dei fondi europei che stiamo spendendo, vi faccio un esempio tra uh, uno dei progetti che, eh, che stiamo realizzando che riguarda ad esempio l'ampliamento di, eh, di Ponte Mammolo. Ecco, questo come dire in estrema sintesi, eh, se poi ci saranno domande specifiche sul tema, mh, prego di, di porle. Grazie.